Allora, M. Night Shy Malan eh, ha fatto una serie di film che mh, hanno diviso il pubblico, sempre. Da, forse il sesto senso è quello che mette d'accordo un po' tutti. Mentre invece ho sentito opinioni tremende e al contempo meravigliose riguardo a The Village che tra, eh, tra l'altro è un film che, che viene citato anche ampiamente da, da Classico Horror Story. Vi, The Visit è un altro film che ho sentito dire bruttissimo, bellissimo. Allora, ecco, una cosa che è un monito, e anche un rimprovero che voglio fare a tutti quelli che seguono l'horror e che ritengono comunque, insomma, di... Ritengono o vogliono diventare degli esperti o comunque in qualche modo vogliono migliorare in questa cosa, ecco, il mio monito è non si può sempre sempre eh, valutare un film come una schifezza atroce o un capolavoro, perché questo è un po' un atteggiamento che le persone, gli esseri umani hanno un po' con tutto, anche con le persone, no? Cioè quando si giudica una persona si dice quello è uno stronzo, eh, oppure una persona d'oro. No, neanche le persone sono esattamente questo. Sono e soprattutto appunto, non lo sono agli occhi di altri, magari. Quindi lo stesso vale per i film. I film non possono essere sempre stupendi, capolavori oppure delle porcherie, solo perché. Magari non toccano dei temi che a noi sono cari o a cui siamo sensibili. Quindi, diciamo che il popolo può anche permettersi di essere così, diciamo, permettetemi il termine, becero da dare un giudizio che lascia il tempo che trova. Invece, eh, chi vuole, diciamo, invece fare recensioni e mi rivolgo anche ai famosi critici diciamo quelli tra virgolette veri perché sono giornalisti o lavorano per riviste diciamo che sono giornali veri e propri non si possono permettere di fare due cose che vedo spessissimo e che ho visto anche per old uno spoilerare perché lo trovo veramente un errore da principianti. E due, essere così poco osservatori e molto giudici. Quando io penso che la critica cinematografica debba essere un modo per avvicinare le persone al messaggio artistico del film, o comunque la critica in generale deve essere un modo per spiegare l'arte a chi magari non è tanto avvezzo a questo genere di cose. No, Dante. Ah sì, no, Dante non lo so se viene in live. Eh... Ad alcuni non è piaciuto, ad alcuni. Ecco, com... io rispetto tantissimo le persone che hanno dato i loro giudizi, chi è estremamente negativi, chi è estremamente positivi, chi, è estremo... chi un po' così. Ma io lo trovo, trovo tutto questo atteggiamento assolutamente lontano dal concetto artistico. Cioè, anche dire Mi è piaciuto, ma i film sono delle esperienze, ok? O i film, se funzionano, funzionano e poi possono colpire in maggior modo un certo tipo di pubblico e in modo minore un altro certo tipo di pubblico. Ma se si ha la presunzione di voler analizzare i film, quindi osservarli e quindi capirne i messaggi gli svariati messaggi e poi spiegarli a un pubblico che possono essere tre persone o mille persone eh, non si può avere questo atteggiamento i film sono se funzionano funzionano e Old è un film che funziona non solo Old è il film con la trama più originale degli ultimi vent'anni nel senso che esistono diversi film legati alla questione del tempo ma non trattati in questo modo e l'argomento che c'è in questo film non, non, è, eh, non è così consueto nel mondo del cinema quindi è un film anche che dal punto di vista dell'originalità va a riempire un vuoto che c'è in questo mercato in questo bisogno che le persone hanno di storie, di novità quindi eh, trovo veramente agghiacciante che ci si lamenti sempre della poca originalità de, del cinema e di quanto si vada sempre a fare, rifare e, e a riciclare e poi arriva una storia originalissima con sì, probabilmente, dei richiami ma io li trovo abbastanza, perdonatemi, ridicoli perché associare Old a Lost solo perché sono in una spiaggia lo trovo veramente un'associazione assurda e ridicola perdonatemi, ma... Eh, lo stesso ho sentito associare eh, classico, no scusate, First, uh, Fear Street, il capitolo terzo che è ambientato nel 1666, associarlo a Witch solo per l'ambientazione. Come si fa a associarlo? Scusate, eh, dire che, che Fear Street cita The Witch. Solo perché parla di streghe e eh, eventualmente è ambientato nello stesso eh, lasso di tempo. Una citazione è un'altra cosa. Una citazione è proprio prendere una, un elemento estetico del film o un um, movimento di macchina o, una, o ricreare una scena che cita quella cosa lì. Non ambientarlo nello stesso luogo o avere lo stesso argomento. Questa non è una citazione, quindi... Per tutti gli aspiranti recensori, eh, svegliatevi un po' perché veramente cascano le braccia a vedere questo tipo di recensioni. Chiedo scusa. Quindi, una storia estremamente originale. Tratta, perdonatemi che mi devo mettere la, la webcam che non mi vedo, tratta da Il Castello di Sabbia. Ora, dovete perdonarmi doppiamente per come leggerò Pierre Oscar Levy è eh, il, se non erro, colui che ha scritto lo sceneggiatore del fumetto. E Frederick Peters è il fumettista, quindi chi ha disegnato la graphic novel. Così si chiamano oggi i fumetti per rendervi più fighi, ma meglio così. Questo fumetto mi è stato regalato all'anteprima stampa di Old. Perché il film è liberamente ispirato a questo fumetto qua. Sono stato molto felice poi di leggerlo tutto, anche per parlarne a voi. E dopo, dopo la recensione del film parliamo del, del fumetto. Cerchiamo di rimanere in tema perché poi dopo c'è la possibilità di parlare di, di tutto, ma vorrei parlare di Old adesso. Mi viene quasi da... siccome io ho una recensione scritta, l'ho già fatta, mi viene quasi da fare più, più che una recensione, mi viene da rispondere a tutto ciò che ho sentito in giro. Quello che Shyamalan ha fatto è portare praticamente eh, il suo cinema, il suo modo di fare i film, quasi tutti i suoi film hanno... Per esempio appunto in Sesto Senso, Sa uh, Science, un po' meno, The Village e The Visit hanno dei colpi di scena tipici. Insomma è il suo genere, il suo modo di fare i film e, e lì si è trovato bene. Questo film è uguale. Qualcuno ha detto, ah ma nel trailer viene spoilerato tutto il film. Io trovo che sia inesatto perché si tende sempre a pensare che i film siano... Si, si tende sempre a pensare che, che quello che conta nei film sia sempre solo ciò che non sappiamo degli accadimenti, senza renderci conto che gran parte di quello che ci piace di un film non è quello che accade, ma come accade. Quindi, old il trailer, in realtà non spoilerà assolutamente nulla del film quindi dire che il trailer spoiler a mezzo film è sbagliato perché il trailer spiega che sono su, un su una, non su un'isola, qualcuno erroneamente vabbè non vi spoilerò questa cosa comunque perché chi fa le recensioni lo dice ma sbaglia a dire così comunque eh, spiega che su, quest su questa spiaggia in cui si trovano il tempo sta scorrendo velocemente quindi non dice nient'altro, nient'altro Ora io mi dico, una, per rispondere anche a questa cosa qua, come fa un trailer di un film come questo per chi l'ha visto a farvi andare al cinema se non vi dice almeno quello che vi faccia incuriosire sul perché la, le persone invecchiano? Quindi non è vero che spoiler a mezzo film, tanto più che secondo me appunto ciò che ci piace spesso del cinema è il come, non il cosa. A noi ci piace il come, nel stesso senso ci piace come viene raccontata la storia, nascosta la verità e, e svelata la fine. È vero, è vero anche che però, il, lo, diciamo, la chiusura del cerchio, l'epilogo finale, chiaramente gradiremmo a non saperlo. Gradiremmo non saperlo. Detto ciò, io ho rivisto da poco uh, Antebellum, perché ho dovuto fare la recensione del Blu-ray che è uscito, in un video lo avevo già visto Antebellum e mi è piaciuto tantissimo rivederlo, sapevo benissimo tutto e anche in Antebellum ci sono dei, dei twist, tra l'altro anche molto, eh, in, molto presto eh, dura, durante la pellicola, quindi non, eh, sono discorsi veramente molto poveri e dovremmo veramente riuscire ad andare oltre a questo, cioè... Eh, Limitarci. Non, non dobbiamo limitarci a, a un film è bello se ha fatto la storia che mi aspettavo io. Un film è bello se... Eh, tu... cioè, rivela mille segreti incredibili. Io tutto il film sono lì che... Oh, wow wow, perché sarebbe una gran cazzata un film che rivela 3000 segreti. Ci sono delle parodie che sono, sono così, per cui non, non, ne vedo, non ne vedo la ragione di... Invece quello che è interessante di Old è come viene, viene raccontato il rapporto tra queste persone durante questo evento che avviene molto velocemente. Ma non solo, è molto intelligente anche in come esprime e mostra il passare del tempo e spiega, cioè non scientificamente, ma dà delle spiegazioni eh, sul come e perché. Ho sentito anche persone che hanno detto Ah, ma... Cioè, questo, questo è veramente molto grave, secondo me. Io, se, fo... se io facessi il ragionamento così, mi chiederei ma perché sono così prevenuto, sono così pronto a cercare l'errore dove non c'è? Qualcuno ha detto Ah, i costumi da bagno crescono insieme a loro? Come per dire, eh, vedi, sono... io sono arrivato io e ho capito... Cioè, subito ti ho smontato, caro il mio amico Shemalan, come se capito quest'uomo andasse in giro a vantarsi di chissà che cosa. No, eh, tra l'altro, non mi sembra neanche che sia uno che se la mena tipo Zack Snyder, non lo so. Eh, la verità è no, no, non crescono insieme alle persone e scoprirete perché una bambina eh, all'inizio del film è vestita eh, alla, alla fine no cioè alla fine si sì, è ancora vestita con altri vestiti quindi non, non si può veramente partire con questo pregiudizio ecco questo pregiudizio si accompagna a un altro grave problema che il cinema ha e che probabilmente Shyamalan si porta dietro da, da secoli da quando ha iniziato la sua carriera perché evidentemente lui ha questa maledizione no? la maledizione di Shyamalan <ride> che è quella eh, delle aspettative, cioè lui ha fatto un film molto bello che è Il Sesto Senso, ma neanche così capolavoro, un bel film eh, che è entrato nell'immaginario di molti, è piaciuto a molti, eh, ha fatto la storia, eh. poi dopo in realtà dopo quello è sempre stato un suddividersi del pubblico, chi si aspettava qualcosa e chi si aspettava qualcos'altro Quindi il problema qua sta nelle aspettative Cioè le aspettative delle persone che vengono disilluse tutte le volte Perché vengono disilluse? Perché io penso che Shyamalan possa tranquillamente permettersi Di raccontare la storia che vuole, come vuole Perché questo film non è assolutamente un fallimento Ma è un ottimo film Perché... Shyamalan ha 50 anni A 50 anni E Forse chi non ha 50 anni O chi non è a 40, 45 Non lo sa, non lo capisce Non ci arriva Ed è giusto così Non è, un, non è un, una sua colpa Perché ci siamo passati tutti Finché non arrivi a 45, 50 anni Non capisci una cosa Cioè che metà della, della tua vita L'hai già vissuta Indubbiamente, cioè non ci sono dubbi su questo Non ci sono, cioè parte una rarissima percentuale di persone che vive fino a 102 anni Ok, allora dovresti arrivare a 51 anni e saresti già a metà Ciao Chiara, ho letto io, l'ho detto, no ma non l'hai detto, tu l'hai detto in live ma io l'ho sentito anche da altre persone Non era per smontarlo No ma io non... eh, Perché lui ci aspetta di tutto Figurare se faccio le pulci a Shyamalan. Brava. Non, si fa... non bisogna fare le pulci Perché come poi ho spiegato nella live Che tu c'eri Ma non lo sto dicendo perché l'avevi detto tu nella live Perché a te ti ho risposto Lo sto dicendo perché l'ho sentito altre volte Quindi io di conseguenza Penso se l'ha detto lei L'ha detto qualcun altro E a lei l'ha detto anche qualcun altro Allora vuol dire che c'è una grossa percentuale di persone che fanno questi ragionamenti in modo prevenuto. E non, non, non deve essere presa come un'offesa, ok? Devi pensare, come mai sono... Cioè, ho pensato questo. Non ho neanche controllato se i costumi sono uguali. No? Come fa... Cioè, che, quantomeno uguali di colore. Però, siccome... Ciao Dante Lucifero. Siccome ho risposto nella live, però lo voglio dire anche qua. Ovviamente è errato dire. È errato dire. che eh, i costumi sono gli stessi come fanno a crescere. Perché non sono gli stessi costumi. E, e nel film lo vedrete perché. Poi vi spiegherò una cosa del fumetto. Perché il fumetto racconta in parte la stessa storia. Eh, scusate, mi sono distratto a vedere. Voglio rispondere a questa cosa. I, I costumi sono giusti, non c'è questo errore che molti potrebbero pensare e che, che con grande, eh, come si dice, con grande pregiudizio uno dice ma come è possibile? Che... No, vai a guardare perché non sono gli stessi costumi. L'altra cosa che mi viene da dire, ma secondo voi, secondo voi, e questo lo dico non per rispondere a te, eh, perché ti ho già risposto lo dico perché ormai ho, ho imbastito questo argomento lo voglio dire in questa live così se rimane qualcuno capisce il mio ragione ma secondo voi Shaimalan e il direttore di produzione e tutta la compagnia di gente che lavora da anni nel cinema secondo voi quando prepara i costumi non ci pensa certo che ci pensa dai se ci pensa Pino il macellaio eh, Mario l'avvocato eh, Gianni l'autista scusate se faccio solo nomi di maschi eh, eh, ma questo per, perché ho detto questi tanti lavori diversi per dire che non è una questione di eh, cultura No, qua, che, che livello sociale e culturale hai è una questione proprio di ma se, saprà fare il suo lavoro o no quindi andate poi guardate il film e capirete che perché non è un film che toppa? Perché semplicemente questo film racconta quello che Shyamalan vuole raccontare. Quindi la storia di un uomo che arriva a metà della sua vita, perché ripeto Shyamalan ha 50 anni, e ha vissuto di più di quanto gli rimane davanti. Quindi l'ottica con cui guarda un film, un uomo di 40-45 anni è Molto più ampia e eh, più vicina all'ottica di Shyamalan. Quindi questo è un film che racconta quello che Shyamalan vuole. Quindi esce dalla, dalla, dal concetto di faccio un film per dire, divertirvi. Faccio un film per dire delle cose che penso che ad altre persone come me, magari, possano incuriosire chi le capisce e, e, e magari essere vicini a chi le. Eh, scusate, incuriosire chi non le capisce, e essere vicini a chi le capisce. Io le capisco perché. Ho 45 anni e questo film è molto poetico secondo me, racconta degli avvenimenti, cioè è una situazione surreale chiaramente, ma neanche troppo surreale, perché il tempo è relativo, il tempo è relativo, eh, purtroppo noi esseri umani cerchiamo di, di dare tutto quanto un numero preciso, una misura precisa, ma il tempo è relativo in realtà e fenomeni, fenomeni di questo tipo chiaramente non esistono qua ma eh, sono sicuro che, che qualche fisico e qualche, qualche scienziato potrà darci, darci qualche spunto per situazioni abbastanza paradossali quindi si crea una situazione e io l'ho trovato, allora ho sentito parlare di recitazione pessima susseguita da il doppiaggio faceva schifo e lì ritorno sul mio vecchio tormentone basta giudicare l'interpretazione attoriale degli attori in base a come viene fatto il doppiaggio perché se poi non prendi un bravo doppiatore decade tutto quanto perché se io espressivamente faccio quello che devo fare giusto e poi mi metti paperino a doppiarmi è ovvio che non funziona la cosa quindi io l'ho visto in inglese per fortuna con i sottotitoli e gli attori sono estremamente bravi estremamente bravi e ho trovato estremamente realistico anche tutto quello che è il comportamento dei personaggi e vi spiego perché perché è realistico e perché alcune persone può non sembrare realistico perché i personaggi essendo su... E questo non è spoiler, essendo su un'isola, scusate, su un'isola un o, o una spiaggia, ma si sente il microfono ogni tanto dei, dei picchi? Essendo su un'isola, comunque in un luogo dove il tempo scorre velocemente, biologicamente queste persone invecchiano o, eh, tra virgolette, crescono se sono bambini. Cosa succede al loro interno? Alla velocità, A una velocità supersonica, supersonica, ci sono degli sbalzi... Eh, umorali pazzeschi perché perché ogni mezz'ora è un anno ora voi pensate al vostro eh, la vostra stabilità psichica la vostra salute psichica la vostra chiamiamolo anche stress o felicità i bioritmi qualunque cosa pensateli velocizzati alla velocità di eh, in mezz'ora un anno quindi, quello che accade, accade in modo molto strano e molto surreale, ma anche le reazioni, in realtà, che potrebbero sembrare sciocche, in realtà sono geniali. E sono, a parte che alcune persone, eh, chiaramente, eh, quello che portano dentro, quello che portano dentro no? come persone, quindi che possono essere... Voi immaginate come siete, no? E prendete tutti i vostri sbalzi di salute, mentali, e accelerateli a... Ecco, quindi immaginate le reazioni che le persone potrebbero avere a tutto questo tipo di, di emozioni velocizzate. Quindi secondo me è trattato benissimo l'argomento, la recitazione è ottima, non è tanto dell'orrore non, non è proprio C'è proprio qualche tocco qua e là Di, di, di cinema horror diciamo Cioè, Per fortuna c'è una scena Diciamo horror carina Simpatica anche Forse, forse quella è, tocca proprio i limiti Di di surreale Cioè un po' surreale No ci sono delle spiegazioni per tutto eh, Non voglio spoilerarvi non è, non è molto thriller, però... Eh, infatti Dante, non è molto... Sì, cioè, nel senso, è, è oh, sicuramente più un thriller che un horror. Però dipende sempre in che concezione entriamo eh, delle cose, no? Come per dire, eh, questa è una roba che avevo scritto anche per altri film, no? Climax, eh, per esempio, non è un horror, ma noi comunque lo facciamo rientrare nell'horror psicologico. Perché? Perché... Il, il reale diventa orrorifico Come in, in um, Irreversibile Cioè ciò che è reale cioè che è una situazione che, che si può Cazzo ma ho messo pure nel Fermo, fermo a porta vabbè. Eh, Ciò che, che è reale si trasforma in horror Nel momento in cui eh, Sei in una rappresentazione eh, Chiamiamola teatrale, artistica no? Quindi tutto, è, tutto cambia quindi diventa horror in, in climax la situazione di follia che si crea, diventa horror lo stupro e la vendetta, eh, eccetera eccetera. Questo non è un horror, ma mi vien da dire. Non trovereste estremamente spaventoso, quindi estremamente horror, estremamente inquietante, arrivare in un posto e invecchiare, anche solo perdere un anno della vostra vita, perché, oh cazzo, dove sono finito? qua si invecchia velocemente cioè, anche solo un anno, mi verrebbe l'angoscia di dire, cazzo, ho messo il piede nella, nella spiaggia sbagliata, ho perso un anno di vita questi no, questi si ritrovano in una situazione drammatica invece molto più eh, quindi io lo trovo anche un po' horror come può essere horror eh, per atmosfera l'invasione degli ultracorpi, che comunque è un film di fantascienza eh vi parlo chiaramente di quello vecchio perché quelli dopo non me li mi ricordo neanche ma quello... come può essere horror per esempio l'ho rivisto ieri con mio figlio essi vivono che è un film di fantascienza ma è eh, horror eh, la distopia che c'è nel, nella società qua la distopia è creata da un evento naturale o scientifico o chissà divino chi lo sa eh e quindi secondo me comunque è, è horror cioè, O comunque ormai ecco diciamo Mentre una volta si volevano classificare i film Etichettarli Quindi par vi parlo degli anni passati E lo stesso regista e produzione cercava di rimanere Nel binario del genere che aveva, avevano scelto Per non tradire le aspettative di quel prodotto Oggi non si fa più questo ragionamento Anzi, addirittura si pensa, facciamo, facciamo questa storia che mi piace. Tra l'altro io la farei anche un po' horror perché mi piace, tanto meglio perché così anche la frangia di appassionati di horror lo guarderà. Poi è chiaro che il maggior nemico di questo film, di Old, sono le aspettative. Il nemico numero uno in assoluto di Old sono le aspettative. E, e lo sono anche le aspettative, lo sono state anche per... Eh, Science The Visit E tutti i film che sono venuti dopo il Sesto Senso Cioè il Sesto Senso Ha funzionato E tutti i fan volevano sempre solo quello Per cui quando lui ha fatto Science se Il pubblico si è diviso Poi ha fatto The Visit Il pubblico si è diviso Si dividono sempre Questo è il, questo è il vero grande mistero di, di Shyamalan Cioè come mai è il regista più eh, controverso diciamo del, del panorama perché se, se a parte che vabbè non, non è poi così vero non è poi così vero perché poi alla fine stiamo vedendo anche anche se in quantità inferiore una grande ma marea di persone che sta attaccando a classic horror story come purtroppo stiamo vedendo una marea di persone che stanno dicendo che a classic horror story è un capolavoro classico horror story non è un capolavoro e non bisogna esagerare quindi l'errore che si fa è esagerare troppo su eh, il giudizio di questi film io vi dico science è sicuramente il mio film preferito di sherman e l'ho spiegato perché a livello di sceneggiatura e poi chiaramente di resa cinematografica eh, quindi di regia eh, mi è piaciuto tantissimo come gli elementi, diciamo, legati al mondo del destino, quindi la predestinazione delle cose, vengano, vengano inseriti in sceneggiatura e poi riposizionati nei punti giusti, nei con i tempi giusti al momento di un finale eh, molto, diciamo, epico, quasi quasi surreale, quasi soprannaturale, no? cioè come se tutto fosse scritto, no? come se... e questo è l'aspetto fasci... affascinante dei film di Shaiman, lui spesso sceglie tematiche di questo genere perché la, pre... la predestinazione esiste anche in altri suoi film. Eh... Ecco, lo stesso, Vabbè, Dante Lucifero dice che è un capolavoro, ecco, faccio lo stesso paragone. Io ho sentito gente dire che Science è una schifezza e, e poi ci sono persone che dicono che è un capolavoro. Secondo me eh, la verità non è né l'uno né l'altro, ma eh, che, è un film che, che, che Science, è un film fatto molto bene e che mostra la peculiarità di Shyamalan come regista è poco ma sicuro. Un'altra cosa sicura è che tutti i film di Shyamalan, e perdonatemi se non ho visto il Dominatore dell'Aria, che non so che cazzo sia, ma solo il titolo mi venivano... E i brividi, i piccoli brividi mi venivano. Che bella questa battuta. E gli altri sono tutti ottimi film. Non ci sono cazzi, non ci sono, non ci sono cazzate da dire. Il, il Popolo Becero può anche... Ruttare il suo insulto Ma sono tutti ottimi film Che poi Non sono quello che la gente si aspetta Come Lady in the Water Non è quello che la gente si aspetta A me è piaciuto parecchio Sono tutti film girati molto bene E che fanno quello che volevano fare Non fanno quello che lo spettatore si aspettava perché? Perché sono molto diversi tra di loro The Visit è un film con colpo di scena Ma è estremamente diverso da Science Estremamente diverso da The Village E vorrebbe vedere. Cioè il regista che vuol fare sempre la stessa cosa È un coglione fondamentalmente O, o uno che non c'ha voglia e dice Vabbè, Questo ha funzionato Lo faccio andare avanti Quindi Old è un ottimo film Che racconta eh, è anche un film drammatico, è più un film drammatico thriller, ecco, se vogliamo dire. Non dico altro per non, per non darvi troppi indizi. E racconta esattamente quello che, che Shem Malin vuole raccontare. Cioè, ci sono due cose che, che racconta. Una che non vi dico perché fa parte del retroscena, della sottotrama, del, del, del twist, del, del grande colpo di scena. L'altra cosa che vuole raccontare è la preziosità del tempo cioè quanto è prezioso il tempo e quanto è soggettivo anche e lo ha fatto questo è un film molto, molto toccante secondo me chiaramente se uno va al cinema sperando chissà quale roba e non un film che io ho trovato estremamente romantico estremamente romantico e io sono un romanticone anche se non sembra è chiaro che rimane deluso eh, ma io lo, ve lo dico sempre zero aspettative quello che il regista vuol fare fa io l'ho trovato un film molto vicino a me perché arriva a un'età in cui quello che potevi fare l'hai fatto non, non puoi fare più nient'altro Cioè, eh, tutto, tutto si riduce tutto il tuo mondo si rimpicciolisce quando sei giovane invece ne hai di, di opportunità, la tua vita può prendere migliaia di strade, ok? E hai anche una progettualità diversa. Quando sei... Eh, quando hai vissuto già buona parte della tua vita, hai un modo, un modo di vedere il tempo molto diverso da chi non è arrivato a fare il giro di Boa. Cioè il giro, la, la staffetta, il punto della metà, la metà della tua vita. Ok, perché un conto è morire per un incidente Ok, quindi la tua vita... Ma se tu non muori per un incidente, sei fortunato E la tua salute va più o meno bene Fino a 70, 75 anni, 80 speriamo ci arrivi Se non hai sfortuna Quindi, 50 anni, sono quell'età quell lì E lui questo film l'ha fatto per raccontare queste emozioni qua E io mi sono emozionato parecchio non solo, alla fine c'è un bel, eh, ma neanche estremamente eccezionale un, C'è una spiegazione Che a qualcuno piacerà di più, a qualcuno piacerà di meno A me è piaciuta perché non me l'aspettavo E poi parliamo anche del twist Perché guai a dire avevo capito tutto dall'inizio Perché questo è un errore gravissimo Il, il twist non lo avevo capito fino all'ultimo e vi spiego perché E è un twist che mi è piaciuto, ma non mi fa dire, oh mio dio, che idea geniale! È una bella idea! E, e alla fine funziona detto ciò, detto ciò, quello che voglio dire a chi crede di aver, di aver capito il twist prima degli altri. È impossibile perché? Perché la, quello che viene raccontato non, non si può associare minimamente. È estremamente originale quello che è stato fatto. Quello che si capisce. E Non è uno spoiler perché veramente è, un, è un, una briciola nel... è che come accade in quasi tutti i film, quello che, quello che viene. Quello che si capisce nel twist, quello che si capisce del, del, del colpo di scena e viene suggerito man mano dalla sceneggiatura, in piccole dosi. È una tecnica usata in decine e migliaia di scengiature chi lo fa bene chi lo fa male ed è, un, è come seminare briciole di pane sempre più grosse Ok, quindi ci sarà un momento proprio agli, alle prime scene quindi dopo che ne so 20 minuti dove loro si guarderanno intorno e vedranno delle cose, ecco quelle cose lì che loro vedranno sono state scelte è stato scelto di metterle Altri indizi che sono messi durante il, il film, dall'inizio alla fine ci sono indizi, sono chiaramente messi lì a scelta del regista. Il regista poteva non farvi vedere niente di tutto quello che voi avete capito dalle inquadrature. E' questo che io voglio spiegarvi. Cioè, se voi l'avete capito, avete avuto più intuito di altri... Ma non vuol dire che l'avete capito perché l'avete deciso voi. Lo avete capito perché lo ha deciso il regista e lo sceneggiatore. Perché ha detto: qua mettiamo un, un pizzico di roba, qua un altro, qua un altro, qua un altro. Alla fine qualcuno capirà qualcosa, qualcuno capirà. Niente, qualcuno magari avrà l'intuizione e lo capirà. Ma non è possibile capire tutto, tutto a meno che veramente uno non abbia, e non è, non è escluso che qualcuno ce l'abbia come può essere, anche se è un personaggio immaginario, la, la mente è estremamente sviluppata e è abile nel comporre eh, sottotrame. Per esempio, mia moglie è così, mia moglie... Io non guardo mai fin con lei, perché sennò mi sputtana. Lei, che fa tra l'altro montaggio video, ha fatto la scuola di Cina, quindi ha una mentalità anche eh, legata a questo, è molto attenta ai dettagli. Capisce sempre le trame dei film o quasi sempre, però che il pubblico medio capisca il, il twist è impossibile. Quindi, e se, se viene capito è perché è stato, è stato deciso. Eh, è stato deciso dal regista. Ricordatevi che le scene che lui mette che vi sono servite per capire. Adesso, adesso passiamo al fumetto passiamo al fumetto quindi se voi avete capito qualcosa da una scena l'ha messa lì lui e lui sapeva che quella scena era riferita al finale quindi non pensate di voi aver vinto e lui aver sbagliato semplicemente voi avete capito meglio gli indizi in modo più arguto di altri ma non vuol dire che il film è fatto male perché voi avete capito il finale io ho capito quello che lui mi ha detto di, di dover capire, perché quando inquadri una scena e uno dice una roba e te lo dice apertamente, che lì ha visto una roba e che quella roba lì è quella... cioè, par si parla... dicono proprio delle cose, dicono degli oggetti, delle robe. E quindi, cioè, è chiaro che vuole essere capito. Quello che non si può capire è tutta la, la macchina, la cosa che può esserci sotto. Chiudo per non entrare troppo nello spoiler. Molto difficile dirvi qualcosa su questo fumetto Senza spoilerare ma, vi, ma non vi spoilerò comunque Vi dirò che vi faccio vedere Una tavola che non vi spoilerà nulla Vediamo faccio vedere questa Ma è, molto, è disegnato molto bene È disegnato veramente molto bene Con un grande stile e... scusate tolgo la fascia, è caduta allora vedete qua c'è la questione dei costumi guardate come è disegnato bene qua eh, questa è una bambina che si piega le esce un po' il sedere si vede tutta la muscolatura fatta da dio veramente mm, molto bravo a disegnare l'anatomia questo disegnatore e eh, si accorgono appunto che le esce il sedere perché mm, sta crescendo quindi dicono ma come no? abbiamo comprato il costume della taglia anzi sai, sapete che i genitori comprano la taglia leggermente più grande e nel giro di poco questa comunque avete visto che è veramente disegnato da dio vi faccio vedere la tavola le tavole iniziali per farvi capire che è veramente strepitoso è veramente bello anche qua ci sono Ok, è un po' difficile perché non mi vedo Comunque, che differenza c'è? Intanto è un fumetto bellissimo, veramente Sono contento di essere... ringrazio Coconino Press e Fandango Che me l'hanno regalato un'anteprima. Eh, Sono contento di essere tornato a leggere il fumetto con un fumetto così veramente sofisticato La cosa impressionante è che effettivamente il fumetto ci sono delle cose uguali al film non tutte chiaramente alcune sono state leggermente variate ma soprattutto buona parte di quello che c'è nel film nel fumetto non c'è cioè il fumetto si, capi si capirà se lo leggete dopo è meglio leggere dopo il fumetto secondo me il fumetto si capirà come mh, sia stato semplicemente un'ispirazione ok? non è tutto quello che c'è nel film quindi c'è una bella differenza eh, c'è una bella differenza tra tra tra quello che viene insomma, quello che c'è nel film e il fumetto sì, direi che c'è una buona una bella differenza eh, scusate, chiudo un attimo la live qua eh, ridendo e scherzando Che altro dire sul film? Beh, esteticamente perfetto mm, Non è niente di eccezionale È molto bello esteticamente Mi, mi è piaciuto tutto Mi è sembrato tut che tutto tornasse Gli effetti speciali sono pochi Appunto c'è una scena horror eh, Ma... Ecco, no, l'unica pecca, secondo me L'unica pecca che non mi è piaciuta eh, ma la colonna sonora ti dirò non ci ho fatto troppo caso, quindi non, eh, non so se è, se è un pregio o no. Nel senso, se è stata così eh, pensata ad essere molto, eh, come si dice, a secondare. perché c'è questo caso qua? la maledizione? per assecondare un po' il film oppure per essere più leggera oppure è invece un difetto perché è un po' anonima non, non, ti, non ti so dire perché non me la ricordo molto bene quello che ti posso dire è che è l'unica l'unica critica che faccio lato mio all'intero film è che il finale quindi la spiegazione di ciò che è accaduto è un po' troppo didascalico un po' troppo spiegato spiegato cioè, nel senso, serve una spiegazione perché sennò non lo capireste, però ecco poteva essere una spiegazione fatta un po' più stilosa ecco, quello non mi è piaciuto molto quello che mi è piaciuto e che l'ho scritto anche nella recensione è il percorso perché è un percorso eh, molto sentimentale molto poetico sull'esistenza sull'esistenza dell'uomo e e vengono toccati veramente tutti i tipi di, di persone secondo me in questo film tra l'altro la regia della seconda unità non so se sapete cos'è cos la seconda unità è eh, quella par tutta una parte di scene che vengono girate da un altro regista che succede spessissimo nel mondo del cinema la seconda unità del, eh, di Old è stata girata dalla figlia, diciamo anche molto giovane e quindi... Spero, insomma, che, che possa, come, come è successo per Brandon Cronenberg, insomma, portare qualcosa di buono anche lei quando farà il suo, il suo, primo, il suo primo film, diciamo, da, da regista primaria, insomma. E, e niente, questo è tutto per... Diciamo quello che avevo da dirvi, credo, credo se non avete altre domande mi sembra di essere stato anche abbastanza bravo a non spoilerare il film e, e basta se avete domande se no possiamo parlare anche di altro ma il discorso delle aspettative è veramente una roba che mi fa mi manda in bestia perché eh, ma ne ho sentite anche su altri film cioè io trovo allucinante che una persona possa valutare negativamente un film che può essere horror o thriller valutarlo male perché non c'è la sufficiente dose di violenza, la sufficiente dose di scene splatter cioè è veramente un ragionamento estremamente becero perché non è una pizza dove tu ti lamenti perché sono pochi peperoni e invece ne avevi chiesti tanti è il messaggio di una, un gruppo di persone che hanno creato un'opera e che, loro, e che avevano loro in mente che cosa fare di questa di quest'opera e tu sei chiamato solo a, a trarne le, le cose migliori è come, è come entrare a, cioè, andare a vedere un film è come entrare ogni volta in un ristorante diverso non puoi recensirlo male o giudicarlo male perché eh, questa volta ti è arrivato il couscous invece che gli spaghetti alla bolognese Cioè, eh... non, non, non ne capisco proprio il senso sinceramente E c'è un grande chiacchiericcio inutile, totalmente inutile perché non c'è la, la capacità di osservazione dei film C'è cioè, semplicemente un, un grande chiacchiericcio, un grande urlare tra virgolette il proprio la propria eh, proprio come si dice giudizio negativo o estremamente positivo cioè estremamente negativo o estremamente positivo e tutti sbraitano questa cosa e nessuno analizza il film nessuno osserva quello che il si chiede che cosa volesse dire il regista nessuno se lo chiede mai allora io mi viene... Quando penso a questa cosa che mi tormenta tutti i giorni, ogni volta che leggo commenti e cose, e penso: ma perché? Perché sono sui social? Perché me ne vado via su una montagna? Penso sempre a... A... a Ghezzi, critico cinematografico che conosco perché la sera tornavo e mi guardavo sempre. Mi guardavo sempre un film su, su fuori orario E penso sempre a Ghezzi, no? Che ne sapeva un, un sacco di, di, di cinema E c'è cioè questa intervista che lui fa a Tsukamoto Che è il regista di Tetsuo Un film di fantascienza, un po' horror Famosissimo, no? Che, che tra l'altro io ho visto solo Grazia fuori orario, se no non l'avrei mai visto, e lui intervistandolo conosceva benissimo Tsukamoto, tutte le sue opere, era, eh, insomma era un regista, era il suo regista feticcio, No? gli piaceva, quando lo incontrò si rivolge, lui si rivolgeva a Tsukamoto come per cercare di carpire il pensiero di Tsukamoto, cioè capirne la volontà Cosa cercasse di fare Volontariamente o involontariamente Cercava di capire Quanto fosse quanto ci fosse Di, di casuale e quanto Di pensato da Tsukamoto Quando faceva i suoi film no? Allora mi viene da pensare Quando Shyamalan o, o un altro Regista fa, fa Un film Un po' più diciamo con delle tematiche Un po' più serie no? Che, che ne so eh... Un non so se è un wrestler che, che deve entrare in una, in una città infestata per prendere dei soldi Infestata da zombie <ride> Nessuno si pone il problema di dire Ok ma che cosa voleva dire Shyamalan con questo film che cosa, Di che cosa voleva parlarci E ci è riuscito a parlare di quello che voleva lui No, il tema è sempre Non ha contentato ciò che io Volevo ciò di cui io avevo bisogno. E invece, questo è il lato peggiore del cinema, secondo me. È proprio il lato che, che mi annoierebbe. Io non sarei qua a parlare di cinema, non sarei qua. Non, non starei a comprarmi film. Non farei niente se il cinema fosse qualcosa che deve assecondare i miei gusti. In continuazione, e o qualcosa di Appunto, che, che deve rispettare delle regole di intrattenimento, di entertainment, no? E ora capisco anche perché, capisco anche perché il cinema di una volta non è più. non ha appeal per, perché è troppo lontano dalle da esigenze di, di quello che c'è oggi e. E ha la pretesa, persino di parlare di quello che voleva lui. Perché sai, quindi addio il cinema di una volta. E addio anche il cinema che si permette di, di dire di parlare dei temi che vuole lui. Sì, purtroppo non è colpa delle persone Nel senso, in parte è colpa delle persone eh, Però noi abbiamo la libertà di scegliere Io vi, vi propongo Vi propongo di, di mettere alla prova il vostro cervello Come ho criticato Vedo che la live sta andando benissimo eh, Mi fa molto piacere Si vede che quando... Vai bene solo quando dici che, che quando la gente è d'accordo con te. Ecco, questo è un tema interessante. Cioè, ti, ehm, ci si aspetta sempre che quando uno segue un, un altro, perché fa recensioni così, eh, è molto difficile che, che continui a seguirlo se non è d'accordo. Ok, quindi siccome io sono molto critico con le persone. Cioè, eh, Non con le persone, con, con le azioni Non con le persone, le persone anche sbaglio Anch'io faccio delle cose che io ritengo sbagliate Che magari qualcun altro ritiene sbagliate Però sono critico sulle azioni E nessuno vuole sentirsi eh, Messo in discussione Già la vita ti mette in discussione Continuamente, la scuola, il lavoro eh, la, Tua mamma, tuo padre Tua moglie, tuo marito, tuo figlio Tutti ci mettono in discussione Il bello è che a me non me ne frega un cazzo del resto, invece mi piace mettermi in discussione su, su quello che riguarda il cinema. Mi chiedo sempre come mai eh, il cinema spazzatura, non il cinema trash, il cinema spazzatura, quello mainstream, quello un tanto al chilo, quello fast food eh, attiri così tanto, eccetera. La verità è che sono marketing, è solo una questione di marketing. Siamo tutti mh, molto. Mh, Diciamo succubi di questo Un po' come in essi vivono Di questi messaggi subliminali Si spendono tanti soldi per parlare del film E poi alla fine lo vogliono vedere tutti Perché ne parlano tutti Quindi è normale Sono usciti tanti film meravigliosi Che non hanno avuto nessuna campagna marketing E infatti io vedo commenti allucinanti Di gente che dice Ah oh, ma non esce mai un cazzo di bello Quest'anno sono usciti una, una marea di film fighissimi Cioè abbiamo... Secondo me è raggiunto magari non in qualità, ma, ma nel senso come film, come mitzoma, così abbiamo raggiunto quell'annata lì. Ma se ne parla molto meno. È uscito in. pensa a te, caro Thomas. Questa è la cosa veramente drammatica. È uscito in on video. Quindi vuol dire che non è uscito. Cioè come true. Il film Uno dei film più belli dell'anno non il più bello forse perché adesso comunque lo sto ridimensionando perché ne sono usciti altri ma comunque un film molto bello molto cazzo qua si muove tutto niente ha saltato la sala però in sala ci sono andate delle vaccate incredibili come The Conjuring 3 e ma chi cazzo ne parla più di The Conjuring 3? Dai ragazzi Avete visto che era una cagata e non ne parla più nessuno È finita la saga di The Conjuring È morta, è finita, è chiusa eh. Old secondo me è un film che è un po' come Hereditary Che è stato criticato da una marea di gente Adesso invece è stato rivalutato E come Hereditary verrà rivalutato